anche se l'ultima a soli perché nel per settembre invitiamo ad avvicinarsi e l'altro premio invece è no, un, un altro marchetto che è carico di iniziative sempre vicino a Diva in questo periodo da domani sera lo troverete nelle piazze dell'isola di schia a portare un po' della magia del Natale ai tanti piccini Dila la grazie a Pasquale Radon di Costanzo <applausi> nel frattempo invita la prima esigena per oggi di avvicinarsi che deve essere regnata e dobbiamo piano. Nel frattempo mi dico nel frattempo sono felice là, presente con le relazioni tranquilli, allora tu sei in qualcosa da lezione, questo è tuo, ti devi, aspetta, porta, aspetta un attimo. 8 opportuno di un grado, mai di porta, dopo la direzione di grado di ma che simpatico pubblico! Facciamogli un applauso a Bruno. 2015 fu un anno veramente stupendo, chi era a Milano, da Ischia l'Arte eccetera e se io non leggo una poesia Bruno si potrebbe arrabbiare que quell'anno vinse la poesia artista è particolare perché in noi dentro ognuno di noi c'è una vena di artista piccolo uomo dagli altri per le tue opere creative raccolti in una parola chiamata arte fai spettacolo con la voce con le tue mani con il movimento del tuo corpo lanciato in coro fino a raccogliere le voci del cielo mai ti fermi continua ad improvvisare anche i versi per espandere nei cuori la bellezza del creato sì in questa vita come mortale tu non rimani come le mura possenti di un castello fatto di sogni e di chimere. Resti nell'immagine di quel tuo amato fans o di chi ti ha applaudito in quell'istante della tua gloria. Tu appartieni alla bellezza della vita e tale rimarrai, anche se la tua storia sarà eternamente finita. Rendere l'ore tutti ti devono, ma tu resterai umile e mai la tua opera scomparirà, anche quando il tuo fiato torna nel cielo e tutto il tuo mondo scomparirà. Grazie Dio.